Un giorno quando avremo tempo e voglia Torneremo a viverci addosso In quella casa dalle mille complicità Dove il confine tra me e te era succhiuso E il vuoto solo un pieno più soffuso Un giorno quando avremo voglia e tempo Ripenseremo a quel portento Al vento forte in galleria, alla poesia Che è quell'urgenza di dirti, di toccarti, di incontrarti Di contrarmi e di riempire la mancanza O perlomeno di abitarla con pazienza le labbra me le mordo la lingua non la mastico la schiaccio poi mi scordo non raccolgo il succo che si spreme tra disperazione e calcolo il tatto è un'arma bianca che splendore che chiarore quel tuo corpo dietro ne ho il ricordo accanto l'assenza è come un arto fantasma e certe volte alzo il braccio faccio per stringerti e poi cado e questa danza nel mio petto questo rigurgito cardiaco, tutto istintivo e tassativo, che mi demolisce tutto e mi indebolisce il passo. Indietro accenna a rovesciare l'occhio, il volto, il tronco, il sesso. Piega ad amore, scorpione di vinile che divori, lo lecrano il mio cranio partigiano, mentre scrivo questi versi in italiano e mi tormento in albanese.